Salve a tutti, lo so già che questo video l'ho presentato una volta, come fare un video eh, olografico, eh, ma un, un utente su internet ha tanto insistito, Alexander1, che lo rifacissi con la nuova versione di eh, Premiere, allora ho scaricato da internet la versione demo del Premiere eh, CC, quindi eh, utilizzando questa versione eh, vi presenterò come è possibile fare video olografico, ma in aggiunta... Per renderlo diverso dalla versione precedente faccio vedere come è possibile fare qualcosa di meglio allora, prendiamo innanzitutto il nostro programma che ho scaricato in versione demo allora, nuovo progetto gli diamo il titolo come video oleografico ok gli creo una cartella scriviamo ok i dischi di memoria sono oh. sfoglia e mettiamo tutto in questa cartella qui in quello che noi abbiamo creato per il progetto ecco fatto adesso rispetto alla versione precedente vedete che qui nella timeline non c'è niente allora bisogna fare file nuovo e dargli sequenza gli diamo il formato che, che ci serve in questo caso va bene il 32 ok a posto. ora la prima cosa da fare è importare il file che ci serve per uh, creare praticamente Uh, il nostro video olografico adesso dove l'ho messo? no non mi ricordo più dove stavo ah, ecco qua apri questo poi lo, lo rimetterò di nuovo in descrizione ok allunghiamolo un pochettino facciamo ridimensione a dimensione fotogramma se è preso ok adesso importiamo il file che ci serve che è quello lì dove andremo a lavorarci su per l'ologramma mettiamo qui mettiamo sopra no non è questo era un altro Mi importa ah. eccolo qui ridimensione a dimensione fotogramma ok se vedete qui ha uno sfondo verde ci serve la trasparenza in questo modo renderemo il nostro videolografico uh, più ad effetto allora per togliere il colore verde andiamo su effetti digitiamo ultra teniamo il, uh. il sinistra e trasciniamole e mettiamolo sopra il video cerchiamo la pipetta sto qua Andiamo su colore verde, clicchiamo in sinistro e vedete che è scomparso. Ma scompare soltanto la parte verde. Se andiamo avanti, vedrete che c'è tutto il resto. Tutto quello che comparirà come nero, in pratica sul nostro proiettore diventerà trasparente. Perché il nero non può essere proiettato, solo il bianco viene proiettato a di fuori del nero. Quindi andiamo di nuovo dietro. Apply quindi fermiamoci su un'immagine qualsiasi adesso lo sfondo allunghiamolo fino alla fine del, del video poi dopo comunque dovremo cancellarlo perché non ci serve più allora andiamo sul video abbiamo detto e ridimensioniamolo scaliamolo proviamo prima con un 40% poi spostiamoci con le posizioni andiamo sopra eh, 40 non va bene perché le punte queste e queste devono rientrare all'interno della X quindi scendiamo, non va bene ancora, scendiamo a 20. Poi, per vedere meglio, ingrandiamo lo schermo così possiamo effettuare una regolazione migliore effetti andrebbe un altro lavoro ecco fatto troviamo la scala che è 20 a questo punto anzi possiamo proprio rimanere così come sta tasto destro su uh, il video che abbiamo già pre ripro eh, che abbiamo proporzionato copia selezioniamo deselezioniamo la questa qui e selezioniamo la numero 3 e facciamo incolla in questo caso eliminiamo l'audio che non ci serve per eliminare la traccia audio che non ci serve tasto destro sul video, scollega selezioniamo sull'audio e cancelliamo ok a questo punto facciamo aggiungi un'altra traccia deselezioniamo e selezioniamo la traccia nuova CTRL V e incolliamo la traccia nuova alla fine eh, ne dobbiamo avere 4, 1, 2, 3, so 3 allora aggiungi un'altra traccia andiamo sul V5 e facciamo di nuovo CTRL V e creiamo un'altra ma un duplicata il nostro video ecco fatto adesso abbiamo tutti i 4 video della stessa dimensione adesso non ci resta altro che metterci sul primo no il secondo allora cosa dobbiamo fare ruotarlo in modo orario di 90 gradi eccolo qua se vedete le punte corrispondono anche con questo qui centrale però non ci interessa ecco ci posizioniamo qui in modo che corrisponda con questo qua 470 ecco qui e adesso scendiamo e uno ripetiamo con quest'altro allora, ruotiamo 90, 90 180 180 è andare a finire Visto come sta a base soltanto farlo scendere A posto Adesso ci manca l'ultimo abbiamo 180 e 90 quanto fa? dovrebbe essere 360 no 360, 180 180 190 prendiamo la coccolatrice 270 quindi mettiamoci qui rotazione 270 ok adatta ecco qua Adesso andiamo indietro e vediamo Avete visto? Ok, non, non dimenticate di, di fare i like, di fare la registrazione, di condividere eh, il video e niente, vi auguro un buon lavoro, purtroppo non posso esportarlo perché è una versione demo e eh, non posso fare nient'altro, volevo metterlo magari sotto il mio proiettore ma il proiettore l'ho regalato e non ce l'ho più. Quindi buona giornata a tutti, arrivederci.